Per rispondere appunto a tutte le sfide, alle nuove sfide che il mondo del lavoro, il mondo dei dati ci, ci impongono. Quindi avremo un, una parte, un primo modulo eh, molto eh, introduttivo in cui si va un po' a, a fare, a, a demitizzare tutta una serie di paroloni, di buzzword che ci girano intorno nelle orecchie: che cosa sono, che cosa non sono questi mh, big data, queste macchine che sono in grado di imparare da sole. Avremo invece una parte eh, legata proprio alla, agli aspetti su eh, cui a volte non ci si sofferma molto, no, ma sono poi gli aspetti eh, legali, le implicazioni legali dell'uso dei dati, siamo eh, contornati da dati ma possiamo usarli e come possiamo usarli? E se i dati sono nella mia azienda, no, li sto trattando nella maniera corretta, li sto gestendo in una maniera corretta, che non vuol dire semplicemente gestirli da un punto di vista informatico. Quindi, eh, e questo sarà un corposo modulo estremamente, ehm, estremamente importante perché da qui spesso passa la differenza tra far partire un progetto che funziona, può andare in porto, può portare veramente dei, dei benefici degli effort, degli effort positivi a un'azienda oppure arenarsi, schiantarsi o peggio ancora farsi male e finire magari a doversi giustificare eh, o a pagare multe e sanzioni cose anche abbastanza piacevoli. Quindi ci sarà un modulo invece legato all'analytics, a, a come analizzare i dati, che andrà ben oltre no, quello a cui tante volte si pensa, che quello, qual è lo strumento principe per, per analizzare i dati. Tanti alzano la mano e dicono Excel, ok. Noi andiamo oltre, partiamo direttamente, eh, un passo dopo Excel, entriamo nel mondo della Big Data Analytics, imparando a lavorare sull'analisi dei Big Data in una maniera eh, nuova, eh, senza per questo però dover diventare dei programmatori, questo è molto importante, può fare veramente la differenza in una strategia di business di alto livello. Per concludere con un modulo dove tutte queste cose vengono messe a fattor comune eh, e eh, alla fine si arriva a sviluppare una visione manageriale eh, del tutto, tale per cui chi in un'azienda piccola, medio o grande che sia, deve prendere delle decisioni, deve fare degli investimenti, eh, deve prepararsi ad affrontare la sfida dei big data, se vogliamo un po usare questa figura retorica, può agire con totale consapevolezza, può fare l'investimento giusto, può scegliere il collaboratore giusto, può affidare il progetto alla persona che ha le giuste competenze, perché ha capito esattamente che cosa gli serve e che cosa deve fare. E anche qui passa la differenza tra eh, avere una strategia sui dati che funziona, che mi porta valore, che mi fa fare profitto per essere estremamente apiti, diciamo così, oppure una strategia sui dati che non mi porta a niente o peggio ancora che mi crea dei problemi. Questo in estrema sintesi è, un, è il corso, è un corso quindi dalla durata di 21 ore, è ripartito in più giornate. E, quello che aggiungo è che a chi dovesse essere interessato uh, all'iscrizione deve considerare anche che, soprattutto nel caso di azienda, esiste la possibilità di spacchettare no, le varie competenze, quindi la partecipazione tra un modo e l'altro. Quindi magari il collega che si occupa di diritti potrebbe essere interessato al modulo della data, data, della data governance, quello che si occupa di analytics uh, al modulo sulla data analytics e il manager che sta soprattutto e deve prendere le decisioni al modulo, al modulo sulla data executive. Data executive. Io ho finito la mia presentazione e quindi se qualcuno ha già qualche prima domanda eh, è il benvenuto, siamo qui per lui, se no comincio io a rompere il ghiaccio con Andrea e Simone, mi sono preparato un paio di domandine belle e frizzanti. Vediamo se qualcuno ha domande. No. la Timidezza. Okay. sempre, l'inizio è così allora va, rompo va, io il va. ghiaccio e la prima domanda la faccio, la faccio ad Andrea allora Andrea ho accennato prima a Excel e dicevo che eh, in un modulo che tu terrai eh, quello sulla Big data analytics noi andremo ben oltre Excel quindi assumendo che oggi come oggi o, o diciamo fino a ieri il professionista dei dati era un grande esperto di Excel e assumendo che noi siamo qui per dire no, c'è un nuovo modo per essere professionisti dei dati. Quali sono le competenze oggi di un professionista che può lavorare in maniera consapevole e a tutto tondo sui dati e fare la differenza in azienda? Da dove si parte? Grazie Fabio, Ottimo, ottima domanda. Effettivamente diciamo, ce lo siamo chiesti. Eh... Eh, in molti, quindi eh, da dove si parte perché ovviamente questo è un tema così ampio in cui l'euforia eh, iniziale fa eh, da padrone ma spesso poi ci si blocca proprio lì eh, dove si parte. Hai menzionato Excel? Beh, bene, Excel non c'è cioè, nulla di male in partire a fare analisi eh, dei dati e scoprire il mondo della data analytics con, con Excel. Il, la notizia positiva è che ovviamente oltre a Excel c'è c'è di più, c'è molto, molto di più, Part diciamo, il consiglio che do sempre a chi si inizia a cimentarsi è uh, eh, capire, il potenziale, capire il potenziale di Big Data Analytics nel proprio contesto lavorativo, nella propria situazione personale. Per quanto specifica questa possa essere, ognuno di noi ha l'opportunità di intravedere, di, intravedere, di intravedere il valore. E questa parte diciamo, iniziale porta ad essere, ad essere incoraggiati, ad essere, a diventare eh, diciamo entusiasti e quindi a investire anche il tempo nel, eh, nell'andare oltre Excel, nel, diciamo, nello sporcarsi le mani con gli strumenti di data analytics che mh, ovviamente vanno oltre le potenzialità di Excel ed è, ed è questo il secondo passo cioè, dopo essersi incoraggiati dopo aver messo a fuoco dove esiste il potenziale per sé come professionista il prossimo passo è quello di sporcarsi le mani eh, noi in questo corso lo facciamo con uno strumento che si chiama eh, NIME in realtà ovviamente il grosso per entrare anche un po' quello che è il contenuto delle, del corso, il grosso delle, delle, eh, della, del co dei contenuti che affrontiamo sono agnostici in termini di strumento, di tool, cioè quello che poi si impara su Nime può essere fatto in, in Python o in altri diciamo, strumenti, poi eh, se, se volete approfondiamo anche eh, questo aspetto. Per noi essenzialmente è importante sporcarsi subito le mani partendo da qualcosa di semplice che eh, diciamo, ripulire, eh, ripulire il dataset, automatizzare processi di descriptive analytics che è la base no? cioè dare visibilità di come il business eh, si, si stia evolvendo, di quali sono le, le opportunità eh, per poi passare oltre sempre eh, in maniera incrementale, progressiva senza fare salti quantici ma eh, diciamo, in maniera mh, progressiva andare ad aggiungerci il machine learning, queste macchine che imparano, sembrano fantascienza, fantascienza non, non sono, ecco, quindi come eh, creare eh, cluster di consumatori, come eh, anticipare quello che è eh, l'evoluzione dei prezzi di un particolare prodotto, in base alle caratteristiche, alle caratteristiche eh, che, ehm, dei, dei, dei vari prodotti. Sono poi tutti questi tutorial che, condensiamo in queste 21 ore eh, per rimanere molto pragmatici e che vanno poi a sfociare nell'ultima nell nell parte, un po' il terzo stadio, insomma, che è quello di dire ok, abbiamo capito il potenziale, ci siamo sporcati le mani, ma adesso come sistematizziamo questo valore in azienda, cioè come lo facciamo diventare un qualcosa che, che è continuativo, che non è un bel progetto diciamo, colorato, one off diremmo no? Cioè che, che si ferma lì ma come facciamo a renderlo continuativo a uh, immergerlo nel, nel, nel modello operativo uh, dell'azienda per farlo diventare modello operativo digitale che è quello appunto di cui poi parliamo nell'ultimo nell modulo uh, insomma, ecco, quindi queste sono un po' eh, da dove partire ecco, questa è un po' la traiettoria se vogliamo che mi permetto poi di, di consigliare a chi a chi Entra o a chi ma già, ha già una base forte anche di ehm, analytics, eh, eh, ma vuole portare struttura nella, nella propria crescita professionale. Grazie Andrea. E, facciamo un salto laterale un po' carpiato e approdiamo nel, nel territorio di Simone. Simone, eh, tu sui dati sei un pioniere dei, dei dati, de, della comunicazione sui dati sulle leggi sui, dei dati in Italia da tempi, da tempi non sospetti, probabilmente quando hai incominciato come dire, a, a studiare, a, a conoscere no, le implicazioni eh, che eh, tecnologia e dati, eh, tecnologia, legge e dati stavano come dire, germinando, stavano producendo. Eh, la parola big data ancora non si usava ai tempi quindi eh, oggi siamo si dice spesso mh, accerchiati dai dati eh, che ci piaccia o non ci piaccia li abbiamo eh, sul nostro telefono nella nostra azienda nella nostra casa e fino a che siamo nell'ambito privato di solito grossi, grossi danni oddio, a volte anche nell'ambito privato grossi danni riusciamo a fare se non stiamo attenti no? però stiamo un attimino in ambito aziendale quali sono le tre cose che una persona responsabile che lavora con i dati in un'azienda, grande o piccola, un'agenzia di comunicazione, dove spesso girano anche i dati per esempio di clienti, quindi non strettamente tuoi, le tre cose che uno deve cominciare a guardare per capire, ok, per rispondere alla domanda, ma sto facendo bene la gestione dei miei dati, sto facendo bene la mia data governance? Allora, se sono tre cose, te le dico, ti dico una numero zero e poi una uno e una due, così siamo fedeli al metodo informatico, però la zero è preliminare a, a tutte le altre, alle altre due e a tutte le altre successive, cioè innanzitutto capire davvero se stiamo parlando di dati, perché e questo è un corso appunto sulla data governance, la, la, la gestione dei dati, la, la machine learning sui dati e via dicendo, spesso nel linguaggio comune anche degli informatici, ma anche nel linguaggio comune, vedo anche giornalistico, eh, si parla di dati in realtà per indicare contenuti, cioè la legge, il diritto d'autore fa una chiara distinzione tra eh, ciò che è dato e ciò che è invece opera creativa. Ad esempio sul mio eh, computer ho mh, una raccolta di fotografie e nel, nell'immaginario comune quali sono dati perché vengono salvati su una memoria. Dal punto di vista nostro, ai fini di questo corso, in realtà parliamo di dati, nel senso di dati granulari, quelli che vanno a popolare una tabella o un file, no, come prima Andrea ci ha spiegato, su cui poi si fanno calcoli, si fanno previsioni via dicendo. Quindi, dato, innanzitutto, capiamo di cosa stiamo parlando e non confondiamolo con, con altri tipi di eh, oggetti, potremmo dire, quindi contenuti creativi come fotografie, video, testi, documenti. Vanno a finire in un altro tipo anche di normativa, sia dal punto di vista del diritto alla proprietà intellettuale, sia dal punto di vista della, del diritto della privacy. Quando parliamo di dati, appunto, parliamo di, di, del dato inteso in senso più granulare possibile. Capito di cosa, di cosa parliamo? Quindi, se stiamo davvero trattando dati, le domande, la domanda 1 e la domanda 2, sono: innanzitutto, se tra questi dati ci sono dei dati personali. E quindi si crea già una dicotomia tra dati, come dire, semplici e dati personali che quindi sono riconducibili ad una persona e questo è fondamentale perché se sono dati personali allora dobbiamo trattarli non solo secondo eh, eh, i criteri del diritto alla proprietà intellettuale ma anche secondo aggiungendo diciamo quello strato di norme, di regole che riguarda la cosiddetta privacy, più propriamente regole, norme sul trattamento dei dati personali. E per eh, fare un esempio, perché così ci rendiamo anche facilmente comprensibile a chi non è del settore, non so, i, i dati per le previsioni meteo, che sono dati, non so, la, la pressione atmosferica, la temperatura al suolo, la temperatura in aria, il, il livello di umidità, i venti, la forza dei venti, sono tipici dati che si possono registrare nella natura, sono dati della fisica e quindi non hanno a che fare con un, con un essere umano con una persona, quindi sono indubbiamente dati non personali. E poi ci sono i dati invece strettamente personali, il tuo indirizzo, il tuo indirizzo email, la tua residenza, la, la, la tua iscrizione ad un partito politico, la tua ehm, convalescenza una, da una malattia particolarmente eh, impattante e magari infettiva. Ho no, fatto degli esempi proprio per farvi capire la, quanto eh, ci sono dati che appunto vengono considerati molto personali, quelli che una volta venivano chiamati dati sensibili, i dati invece personali semplici che sono appunto l'indirizzo, la, la, la, la, la residenza, il codice fiscale e via dicendo. Ci sono poi delle situazioni un po' ibride in cui anche se il dato non sembra personale può essere indirettamente ricondotto ad una persona e quindi comunque ricade, a, a, diciamo anche a quel dato dobbiamo applicare le cautele che richiede la normativa sulla privacy. Queste cose le spiego bene nel, nel, nel libro, nell'ultimo capitolo del, del mio libro recente con, con Apogeo, quindi non vado molto, molto nel dettaglio qua. Ehm, e poi ecco, la terza domanda è, una volta che abbiamo capito di che dati stiamo parlando, allora, risposta 0, se stiamo davvero parlando di dati, risposta 1, se stiamo parlando di dati semplici, dati personali e poi, una volta che abbiamo capito questo, capire di chi è la proprietà intellettuale su questi dati, che non è scontato, nel senso che il fatto che noi ce li abbiamo in azienda, il fatto che, che li abbiamo lì non è, non è eh, implicito, non indica implicitamente che noi ne abbiamo tutti i diritti di utilizzo e di sfruttamento, quindi non è detto che abbiamo la proprietà intellettuale con questa parola che in realtà non, non particolarmente precisa, perché proprietà intellettuale è un po' un polpettone che mette dentro tutto, no? che mette dentro il diritto dei brevetti, il diritto dei marchi, il diritto d'autore, il segreto industriale e via dicendo, però ecco, dobbiamo verificare se davvero abbiamo la titolarità dei, dei, di tutti i diritti su quella banca dati, su quell'insieme di dati. E dico propriamente banca dati perché la proprietà intellettuale si esercita più sulla banca dati che sul singolo dato. Altra cosa che si trova ben spiegata sia nel libro che in un articolo che è recentemente uscito sul sito di Apogeo. Ehm, quindi anche lì dobbiamo considerare, quando parliamo di proprietà intellettuale, più che il singolo dato granulare, l'ammasso di dati, cioè il lavoro di raccolta e organizzazione all'interno di qualcosa che è compiuto e sistematico che appunto chiamiamo banca dati e su quella abbiamo un diritto di proprietà intellettuale ma se l'abbiamo creata noi se l'abbiamo se abbiamo fatto noi l'investimento rilevante e, il, e abbiamo messo impiegato il lavoro per strutturarla e organizzarla altrimenti vuol dire che abbiamo in casa abbiamo in azienda dei dati che probabilmente ci sono stati dati da qualcun altro e che abbiamo magari leg legittimamente acquisito in licenza d'uso ma questo vuol dire che i dati sono comunque di qualcun altro e se ne facciamo un utilizzo che eccede la licenza d'uso che abbiamo sottoscritto, dobbiamo chiedere il permesso. Direi che queste sono più o meno le tre questioni critiche capite che per arrivare a rispondere a queste domande che sembrano banali dobbiamo fare tutto un pregresso, quindi le mie sei ore di lezione saranno per farvi capire quali sono i vari diritti che entrano in gioco, di chi sono questi diritti se ci sono dei diritti, perché magari non ci sono, ad esempio, quello che so, dicevamo prima, non c'è un diritto di privacy sulla eh, su forza del vento, la temperatura al suolo, e, e quali sono le varie cautele che la legge ci, ci richiede di, di, di applicare a seconda del tipo di dato? Molto bene, okay. è molto interessante. Um, sentendo parlare eh, Simone e sentendo parlare Andrea. Io, vedendoli anche per la prima volta, in realtà insieme su uno schermo, eh, la mia mente ha fatto cliccano e mi sono reso conto che alla fine Simone e Andrea sono in effetti due figure eh, professionali che spesso e volentieri in un'azienda di qualche tipo si eh, ritrovano, si incontrano e a volte si scontrano. Quindi adesso io farò la stessa domanda no? a entrambi in maniera speculare. Comincerò da Andrea. No? E... Ti chiedo Andrea, quante volte ti è capitato, tu che sei un analista in una grande azienda, no, di dover partire all'analisi eh, eh, di, di dati o comunque a, a, a strutturare un progetto di, di analytics di qualche tipo no, e a un certo punto di ricevere la mail, la telefonata, il messaggio, e Simona di prendi della situazione <ride> no, dell'ufficio legale che, che ti dice ma cosa diavolo stai facendo tu, quella cosa lì non la puoi fare, quante volte? Sì, diciamo che ci si organizza per fare in modo di, come dire, di anticipare la telefonata di Simone Alipandri, Alipandri prima ecco, del, eh, che ci si trova ad aver fatto l'analisi, però è un punto, è un punto diciamo, super, super azzeccato perché effettivamente eh, il dato può essere visto come un'enorme risorsa e ci si può buttare facilmente a profitto nella esplorazione, nella creazione di un'equa, dimenticandoci di quelle che sono le implicazioni da un punto di vista, eh, da un punto di vista poi di, di servizio effettivo. Ovviamente le aziende si, eh, eh, si organizzano affinché la data governance porti questi diciamo, problemi a monte eh, prima no? che ci si metta a, a, a lavorarci su questi dati, però è, è un problema assolutamente da tenere in, co in conto. Adesso Beh, sono allora, curioso di sentire Simone. Mio di... No, no, allora eh, Andrea dice giustamente: cerchiamo di prevenirla cioè sostanzialmente di chiamare prima quelli dell'ufficio legale e dire: Ma allora, se facciamo questa cosa, ci sono delle criticità, vi sta bene. Eh, probabilmente Andrea ha sempre avuto a che fare con aziende serie, con aziende che hanno una certa eh, attenzione alla compliance. Ti assicuro che, ahimè, <ride> ce ne sono molte che dal legale ci vanno quando la frittata è fatta. Eh, per poi lamentarsi che il legale li fa pagare tanto, no? che, che, <ride> che, che, che la parcella è alta e dire caspita certo la parcella è alta perché adesso devo, devo mettere le mani su un, un qualcosa, su un danno che è già stato fatto e quindi eh, abbiamo più, più ore di lavoro, abbiamo più telefonate da fare, riunioni da fare, foste venuti magari prima eh, si riusciva a mettere delle linee guida, a mettere giù eh, un contratto, una licenza, non lo so, una policy per la gestione dei dati e eh, avresti risparmiato non solo dei soldi ma anche del tempo perché a volte se il legale ti dice a, a valle del lavoro che certe cose non le potevi fare vuol dire tornare indietro e rifare parte del lavoro per rispettare la, la, le, le norme, quello che ti ha detto il legale da un lato devo anche dire che eh, come di cioè, da legale che eh, non è io insomma non, non rimango chiuso, la mia vita non si svolge chiuso in uno studio di, in mezzo ai faldoni e in mezzo a, a, ai codici, per fortuna ho un contatto col mondo reale ehm, e mi rendo conto che se, sempre, se si ascoltasse sempre alla lettera illegale praticamente non si farebbe più nulla, no? cioè lo dico nei, nei miei corsi lo dico questa cosa anche in modo un po' provocatorio, cioè se eh, i grandi innovatori del mondo del web, eh, delle tecnologie che, che adesso ci hanno... Come dire, portato l'innovazione degli ultimi 15 anni, avessero sempre ascoltato alla lettera i legali, non avremmo nulla probabilmente, non avremmo eh, Google, non avremmo i social media, non avremmo i navigatori satellitari, non avremmo l'intelligenza artificiale, perché è chiaro che il legale per sua forma mentis è, è iperprudente e se una cosa non l'ha fatta nessuno prima, allora dice attenzione, fermi tutti, questa cosa non ho dei precedenti su cui basarmi, quindi non ti so rispondere, eh, e questo esattamente è ciò che fa paura alle imprese del, che, che si occupano di, di innovazione perché, caspita, allora se ogni volta il legale ci risponde questa cosa non l'ha fatta nessuno e quindi non, è meglio non farla alla fine non la farà, non la farà mai davvero nessuno no? è, è, è un circolo vizioso, ricorsivo quindi io cerco nella mia attività di legale e di avvocato di, essere, di ragionare in un'ottica un po' più propositiva e un po' più aperta io ho iniziato prima... Mh, eh, L'ha detto Fabio, aggiungo, no? io, ho iniziato ad avvicinarmi al mondo della, della gestione dei dati, della, del diritto sui dati, passando dalla porta degli open data, cioè io mi sono occupato del diritto sui dati nell'ottica open, cioè quando i dati sono per loro natura liberamente utilizzabili, quindi chi si rivolge a me come avvocato è perché probabilmente si ha questa aspettativa, cioè vado da, da, da lì prende perché forse lui ci dice che le cose le possiamo fare invece di dirci che le cose non le possiamo fare, ahimè non è che posso sempre rispondere così perché a volte ci sono delle criticità che non si possono superare così con, con uno schiocco di dita però ecco questo è un po' l'approccio Vi faccio ancora una domanda a tutti e due no, dal vostro <ride> punto e dalla vostra esperienza la scommessa di questo corso, la scommessa che muove il lavoro che facciamo in apogeo sulle tematiche sulle vostre tematiche che, che, che sono anche per noi corsi, ma sono libri no? ancora prima no? e eh, sono tematiche rivolte al mondo del lavoro appunto la scommessa che facciamo con questo corso organizzato con Feltanelli Education è quella di eh, dare in un colpo solo che poi vabbè colpo solo non è perché sono 21 ore, non è poco eh, un pool di competenze eh, che dal nostro punto di vista raramente si trovano insieme in una persona voi che vivete, vivete l'esperienza del mondo del lavoro no? uh, in maniera ampia e comprensiva, quante volte vi è capitato di trovare una persona, un collega, un consulente, vedete voi, no? uh, che a vostro avviso è veramente competente di data analytics, data governance, e uh, una con una visione di business sui dati, no? E quanto siete rimasti? Avete pensato, cavolo, questo può fare la differenza? Se vi è mai capitato. Vado... Sì, sì, vai Vado avanti. Diciamo, hai menzionato l'ambizione di questo corso. Io penso che sia ben, eh, ben diciamo, raccolta nel, nella parola per tutti, ok, nella locuzione per tutti all'interno del corso, no? del, del nome del corso, quindi Big Data per tutti. E, e questo si rifà assolutamente al punto che facevi sulle competenze, Fabio, eh, sull'ampiezza eh, delle competenze. Effettivamente, nel momento in cui queste competenze che tendono a divergere, l'attenzione legale, la, lo sporcarsi le mani tecnicamente, l'avere la vision di di sfruttamento diciamo, business di, queste, di questi strumenti, queste diramazioni tendono ad, essere, ad andare in direzioni opposte, nel momento in cui sono insieme lì avviene la magia, no? cioè le persone che sono in grado di non essere necessariamente esperte esperto numero uno in, in ognuna, in ciascuno di queste tre aree, ma magari sono persone esperte nella loro, nella loro industria, dei loro processi di business, ma ne sanno abbastanza di questi ambiti, allora è lì che avviene la, la magia, perché possono sintetizzare quella che è l'opportunità per la loro azienda, per il lavoro che fanno. Quindi questo è un corso, lo abbiamo visto nei corsi precedenti, nelle sessioni precedenti che ehm, per il manager eh, permette diciamo, al manager di, um, di capire di cosa si parla e di eh, dare la giusta eh, spinta nella direzione giusta alla propria eh, azienda. Eh, per l'analista o per la persona che si occupa di vendite, di marketing, di logistica permette di impattare il proprio lavoro in maniera diretta e, e lì sta l'ambizione la, diciamo, la, eh, delle del corso e vedendo anche i riscontri delle, delle sessioni precedenti, e lì è quello dove diciamo le persone poi sono rimaste anche più in, in, impressed no? del, del valore portato dal, dal corso. Poi ecco, lascio a Simone, ma dal mio punto di vista aggiungo un tassello è legato al mondo del, del no profit open source, open data, no? cioè, lì ho visto davvero della gente con eh, una visione, caspita, molto, molto innovativa e, e molto sperimentale sui dati, certo è un mondo diverso, quindi Fabio parlava del mondo business, è vero, eh, però lì ho visto persone che magari, a parte che non sono così separati i settori, nel senso che... Eh, spesso questi, chi al sabato fa il volontario e va a raccogliere dati geografici per OpenStreetMap e poi dal lunedì al venerdì in realtà lavora nel, nel, per un'azienda di informatica per un'azienda che, che, che, che si occupa non so, appunto di raccolta dati via dicendo. quindi le persone sono sempre le stesse però ecco, nelle le community di questi progetti Open, Open Data le ho viste davvero molto in fermento negli ultimi dieci anni perché direi che la, la, diciamo, il movimento Open Data è, è, lo possiamo far nascere intorno al 2010, diciamo l'entusiasmo si è creato in quegli anni e poi si è sviluppato fino, fino ad oggi e lì ho visto davvero delle, delle, delle, delle iniziative molto, molto interessanti, Beh, io ne cito una perché sono dei, dei miei cioè, insomma, soggetti con cui collaboro da, da, da tempo, una fondazione che, che sta a Pavia, quindi vicino qua a, a casa mia e che si occupa di dati relativi al rischio sismico, ne abbiamo parlato anche in un articolo su, su su Apogee online e loro fanno delle cose davvero molto molto interessanti, cioè, utilizzano dati appunto fisici, quindi di dati personali ce ne sono ben pochi, però per eh, fornire una piattaforma tutta open source sia dal punto di vista del, del, del, del software, sia dal punto di vista dei dati e delle mappe che vengono generate eh, per il calcolo del rischio sismico e a volte insomma, per, in, in, quel, in quegli stati, non so, mi viene in mente... Eh, Haiti all'epoca che aveva avuto un terremoto eh, devastante ma anche ehm, insomma, stati dell'Asia cioè in cui non, non, i, i finanziamenti non sono così, così forti per fare studi di rischio sismico poter avere una piattaforma open su cui loro poi possono, eh, da cui loro possono partire per fare i loro studi è veramente interessante ecco lì, eh, poi da, da quello poi ho visto nascere anche dei progetti business, quindi torniamo al mondo più classico delle aziende, perché? Perché da quei dati Puoi, puoi partire per fare il progetto, lo spin off invece strettamente aziendale, più, più, più business oriented eh, che magari appunto genera anche non, non poco eh, fatturato, quindi questa è la parte che a me aveva affascinato di più Grazie, io <coughs> penso che siamo più o meno arrivati a, alla fine, non so se nel frattempo è arrivata qualche domanda